Décuisons bien le cerveau. Ciao a tutti, vi ricordate la questione dell'OCA che esplose nel mese di luglio con grandi polemiche per l'assegnazione diretta eh, dell'organizzazione di questa tre giorni all'Associazione Culturale Aprile? Ecco, la tematica degli spazi eh, a Milano è ancora molto accesa e ehm, viva, tant'è che oggi, eh, 23 ottobre, stanno per sgomberare una, la casa occupata a Lambretta, e eh, venerdì 26 si terrà un altro incontro eh, organizzato dall'assessorato Aldemanio sempre per spiegare questa nuova delibera dell'assegnazione eh, degli spazi. Ecco, ritornando a Oca eh, abbiamo deciso di intervistare anche l'associazione culturale, culturale Aprile, quindi esterni, eh, in particolare Beniamino Saibene e Nicola Bini e attraverso eh, Radio Bici di Maurizio Guagnetti eh, abbiamo intervistato eh, l'assessore posto una domanda, ha fatto una domanda all'assessore Boeri e potete vedere entrambe le interviste cliccando qui per Boeri e cliccando qui per esterni. Buona visione!